Signore e signori, buonasera. Dai nostri media occidentali è stato menzionato, piuttosto a margine, che nel marzo del 2014 la Corte di Giustizia Europea decise la censura di Internet. Vogliamo mostrarvi con questa trasmissione che conseguenze avrà in pratica chi ci perde e chi ci guadagna la Corte Europea di ultimo grado decise che la società dei servizi via cavo e di telecomunicazione vengono richiamate al dovere di bloccare l'accesso alle pagine Internet con contenuti illegali. Sono gli Stati membri, tramite le leggi o l'UE, tramite le direttive, a decidere cosa è illegale. Per esempio, potrebbe essere un'infrazione dei diritti d'autore o della morale. L'ISPA, Internet Service Provider Austriaco, critica fortemente questa sentenza della Corte Europea, ricordando che in Turchia... Erdogan, ha fatto bloccare l'accesso all'amato social media e Twitter e ciò ha causato un grido di indignazione a livello mondiale. Ora, grazie alla sentenza della Corte Europea, questi blocchi sono possibili in tutta l'UE. Perché, in linea di principio, basta qualcuno, un delatore che è dell'opinione, per esempio, che una pagina internet diffonda del materiale tutelato legalmente, e le società dei servizi via cavo e di telecomunicazione si troverebbero nel dovere di bloccare l'accesso come esecutori della delazione. Questo non ci ricorda la caccia delle streghe nel Medioevo? Anche qui passava il sospetto annunciato, una delazione, e la persona veniva accusata di essere strego o stregone. Ai tempi era pressoché impossibile dimostrare il contrario. Seguiva quindi la pena di morte, e dopo la morte, tutti gli averi dei presunti stregoni finivano nelle mani di autorità e chiesa, e il delatore riceviva una grossa ricompensa per il suo servizio lucrativo, per il bene principe del Paese e della Chiesa. Poiché i siti Internet critici sono sempre più una spina nel fianco per i governanti e i media di maggiore corrente, in futuro determinate espressioni potrebbero essere classificate come terroristiche. E così le società di telecomunicazione dovrebbero chiudere queste pagine Internet dopo la delazione di un eventuale delatore per obbio o informatore professionale. Dimostrare poi la prova giuridica di innocenza e quindi costringere la riconnessione potrebbe quindi essere lungo e costoso. Il monopolio dell'opinione cadrebbe del tutto nelle mani dei governanti e dei mass media di maggiore corrente. Quindi è stato dato il via all'inizio dell'inquisizione di Internet, ma non è ancora stata detta l'ultima parola e questa sentenza può ancora passare in revisione. Informi anche lei il suo ambiente di questa situazione incresciosa e sostenga i movimenti di verità che presentano querela contro la censura in internet. Vale la pena attivarsi per il diritto alla libertà di parola non censurata. Buonasera e arrivederci.